Buongiorno o buonasera a seconda dell'orario in cui eh, vedrete questo, questo video. Eh, io mi chiamo Nicola Vizioli eh, e eh, sono, eh, appartengo al Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici dell'Università eh, di Siena e insegno istituzioni di diritto pubblico eh, nei corsi di laurea triennali di Economia e Commercio e Scienze Economiche e Bancarie. Il tema di cui, eh, che affronteremo oggi è quello della diminuzione del numero dei parlamentari. Eh, se non ci fosse stata la pandemia che tutti, eh, di cui tutti abbiamo sperimentato le conseguenze, il 29 marzo eh, saremmo stati chiamati a votare su un referendum costituzionale eh, per esprimere eh, appunto il nostro eh, consenso, il nostro dissenso ad una riforma costituzionale che è stata approvata dal Parlamento eh, italiano eh, nei mesi scorsi. Prima di guardare il contenuto della riforma cerchiamo di inquadrare la riforma stessa nell'ambito del procedimento di revisione costituzionale, spieghiamo in altre parole come si modifica una, la nostra Costituzione italiana. La Costituzione eh, italiana, come sapete, è una Costituzione rigida, cioè una norma che, un insieme di norme che si pongono al di sopra delle altre norme giuridiche. In altre parole, se, ad esempio, una legge è in contrasto con la Costituzione, questa legge può essere annullata dalla Corte Costituzionale appunto per questo contrasto, ad esempio. Una legge prevede la pena di morte per un certo reato, la Costituzione vieta, la nostra Costituzione vieta che eh, possa essere eh, applicata una pena, eh, la pena capitale, e quindi di conseguenza quella legge viene annullata dalla Corte Costituzionale. Eh, a che cosa serve una Costituzione rigida? Eh, serve in un qualche modo eh, tra le altre cose, eh, a limitare eh, la discrezionalità della coalizione politica o del partito politico che vince le elezioni, che quindi si deve muovere dentro una certa cornice e quindi in un qualche modo serve a tutelare chi le elezioni le perde o se preferite ancora tutte quelle minoranze eh, sociali eh, di vario tipo, eh, religiose, economiche, eccetera, che esistono nel nostro ordinamento e i cui diritti sono tutelati nella Costituzione stessa. Per questo la Costituzione prevede che ci sia un procedimento particolarmente complesso, particolarmente gravoso di modifica della Costituzione stessa, molto più gravoso di un procedimento per approvare una normale legge. Questo procedimento per la modifica costituzionale prevede, tra le altre cose, due diverse approvazioni da parte della Camera e due diverse approvazioni da parte del Senato, quindi per un totale di quattro approvazioni sullo stesso testo. Ora, per quanto riguarda la prima approvazione della Camera e la prima approvazione del Senato, non sono previste delle maggioranze particolari. In altre parole, basta che i favorevoli a quella legge siano in numero eh, maggiore rispetto ai contrari. Quindi c'è bisogno di, della cosiddetta maggioranza relativa. Trascorsi tre mesi dalla prima approvazione, da parte della singola Camera, la stessa Camera deve riapprovare la legge, ma questa volta è richiesto un quorum, un numero di consensi eh, abbastanza alto. Per l'esattezza è richiesto come minimo il 50% degli aventi diritto al voto. La Camera dei Deputati in questo momento è composta da 630 deputati, quindi i favorevoli alla riforma devono essere almeno 316. Se fossero eh, in un numero inferiore la riforma stessa eh, terminerebbe il suo iter, quindi sarebbe respinta dalle Camere definitivamente. Basta che una sola Camera ovviamente non raggiunga il 50%, anche se l'altra l'ha raggiunto e superato, eh, il procedimento si ferma comunque. Eh, però, dicevamo, la Costituzione è stata pensata, eh, il procedimento di riforma della Costituzione è stato pensato per permettere eh, o meglio, per evitare che delle maggioranze politiche, quelle che appoggiano i partiti di governo, potessero discrezionalmente modificare la Costituzione e quindi, in un qualche modo, eh, aggirare. Quella funzione eh, tipica della Costituzione, che abbiamo detto essere quella di tutelare le minoranze, anche politiche. Per questa ragione, eh, il procedimento per approvare le leggi costituzionali, che come quella che stiamo per vedere, quella di cui parliamo oggi, modificano la Costituzione stessa prevede eh, degli ulteriori quorum, quindi eh, quello del 50% più 1 è proprio il minimo indispensabile per eh, approvare una revisione costituzionale, eh, però eh, è auspicabile che si raggiungano delle maggioranze eh, più elevate, eh, proprio perché questo significherebbe che su quel testo c'è un accordo generalizzato, ampio, tra eh, i partiti eh, che fanno parte della maggioranza e i partiti che fanno parte della minoranza. Anche un accordo appunto, quindi assolutamente trasversale. Eh, a questo proposito la Costituzione stessa, sempre l'articolo che disciplina la revisione costituzionale, l'articolo 138 prevede eh, due eh, diverse possibilità, una volta superato il 50%, se in entrambe le Camere si supera la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto al voto, quindi eh, abbiamo detto che nella Camera dei Deputati i deputati sono 630, quindi due terzi sono 420. Eh, il numero dei senatori è all'incirca la metà di quello, all'incirca lo, lo capiremo dopo perché, diciamo che è la metà di quello della Camera e quindi 210 al Senato. Uh, se si superano questi uh, questa percentuale dei due terzi allora su quel testo di legge non è possibile uh, svolgere nessun referendum e uh, il testo viene promulgato dal Presidente della Repubblica pubblicato ed entra in vigore quindi se si tratta di una legge che modifica la Costituzione interverrà a modificare la Costituzione e poi c'è un'alternativa in un qualche modo intermedia, che cosa succede se la maggioranza, eh, in, una delle due, in almeno una delle due camere, il nostro riferimento deve essere la camera in cui c'è la, la percentuale minore, per vedere che cosa succede, se in almeno una delle due camere la percentuale è inferiore ai due terzi, però pur sempre superiore alla metà, eh, allora è possibile chiedere il referendum. Uh, non è obbligatorio il referendum. Il referendum può essere chiesto da alcuni soggetti oppure no. E per richiederlo ci sono tre mesi di tempo. Chi sono questi soggetti che possono chiedere il referendum? Sono essenzialmente tre. Almeno 500.000 elettori, quindi 500.000 cittadini che abbiano il diritto di voto e che quindi siano maggiorenni. Uh, un quinto dei membri di una delle due Camere, quindi un quinto dei membri della Camera dei Deputati, 126 deputati, oppure un quinto dei membri del Senato, all'incirca 63 senatori, oppure cinque consigli regionali. Se nei tre mesi nessuno richiede il referendum, allora la legge viene promulgata, ripubblicata nuovamente eh, sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore. Quindi eh, l'unico effetto mh, di questa maggioranza più bassa rispetto a quella dei due terzi è che il tutto viene posticipato di tre mesi. Se invece eh, il referendum viene richiesto, allora si deve svolgere appunto il referendum eh, e se vincono i sì, la legge eh, verrà promulgata dal Presidente della Repubblica, pubblicata e quindi seguirà l'iter che abbiamo già visto, se vincono o no, invece quella legge è da ritenersi definitivamente respinta e il procedimento si ferma lì. Non ci sarà nessuna legge costituzionale eh, e quindi se quella legge prevedeva una modifica della Costituzione, nessuna modifica della Costituzione. Ora, Nel caso eh, che ci interessa, che oggetto di di questa breve lezione ehm, si è verificata proprio questa ipotesi eh, in una delle due camere eh, è stata superata la maggioranza dei due terzi nell'altra camera invece questa maggioranza non è stata superata anche se è stata superata la, ma la maggioranza della eh, metà più uno e quindi è stato possibile chiedere il referendum questo referendum è stato richiesto da un quinto dei senatori quindi un quinto dei membri di una delle due camere perché il nostro parlamento è formato dalla camera dei deputati e dal senato della repubblica un quinto dei senatori per l'esattezza eh, sono stati 71 i senatori che hanno chiesto che si svolgesse il referendum il referendum che appunto si doveva svolgere il 29 di marzo, ma eh, che è stato rimandato adesso ad una data che non è stata ancora fissata, ma dovrebbe essere nel prossimo autunno, virus permettendo, ovviamente. Eh, questo referendum di cui abbiamo parlato non va confuso con il referendum abrogativo, il referendum abrogativo e il referendum costituzionale hanno due oggetti completamente diversi, si, pongono, cioè, si, si svolgono in dei contesti temporali diversi eh, rispetto all'oggetto stesso del referendum. Eh, perché? Perché il referendum abrogativo previsto dall'articolo 75 della Costituzione riguarda l'abrogazione di una legge o di un atto avente forza di legge Integralmente o di una parte di questa legge eh, e questa legge può essere una legge che è stata approvata anche decenni prima che quindi è una legge che viene normalmente applicata, che già esiste, che è in vigore che ha degli effetti eh, questo referendum costituzionale invece di cui stiamo parlando, previsto dall'articolo 138 riguarda un testo che non è ancora divenuto, non ha ancora terminato il suo iter, non si è ancora perfezionato. È un testo appunto in itinere, in cui il popolo si deve esprimere prima del... Eh, si deve esprimere proprio sul fatto che questo testo che è stato approvato dal Parlamento diventi o meno una legge costituzionale. E quindi un intervento preventivo mentre l'altro è successivo, ed è su una fonte del diritto diversa. Il primo è sulle leggi ordinarie o sugli atti aventi forza di legge, e questa è sulla fonte per antonomasia, cioè la legge costituzionale, che si trova in cima a questa ideale piramide delle fonti del diritto, assieme alla Costituzione, appunto, può modificare anche la Costituzione stessa. Quello che si doveva svolgere il 29 marzo non è il primo referendum costituzionale della storia italiana. E per l'esattezza è il quarto referendum costituzionale. Però ha delle peculiarità rispetto ai tre precedenti e adesso li vedremo un attimo, cerchiamo di fare brevemente, in pochissimi minuti, un po' la storia del referendum costituzionale, anche per capire come... Questo eh, referendum si è calato nella società italiana. Eh, il primo referendum costituzionale eh, si è svolto eh, nel 2001. Eh, il testo mh, oggetto del, del referendum riguardava delle modifiche della Costituzione per l'esattezza la modifica di ben 15 articoli della Costituzione era quella, quella, quella legge costituzionale quella che modificava più articoli della Costituzione fino a quel momento fino al 2001 mai il Parlamento aveva approvato una modifica così ampia della Costituzione questa modifica del titolo quinto che riguarda le regioni e gli enti locali fu approvata dal, eh, dai soli partiti che appoggiavano il governo eh, ed era un governo di centro-sinistra eh, quindi il referendum costituzionale fu poi richiesto da coloro che avevano avversato il referendum eh, che avevano avversato la legge costituzionale stessa eh, in base al procedimento che abbiamo visto prima eh, il referendum serve ad impedire che il procedimento si perfezioni, che si arrivi eh, alla promulgazione e poi all'entrata in vigore della legge costituzionale stessa. Perché se nessuno chiede il referendum, abbiamo visto, semplicemente quella legge entrerà in vigore solo che lo farà alcuni mesi dopo. E quindi il referendum serve ad impedire questo. Quindi è normale che il referendum venga richiesto da chi si oppone a quella riforma. Invece nel 2001 successe anche un'altra cosa. Non solo fu richiesto da chi si era opposto a quella riforma, ma fu richiesto anche da parlamentari, una richiesta diversa dalla prima, anche da parte di parlamentari che invece quella legge l'avevano votata e che quindi appoggiavano quella riforma. Perché? Lo hanno, fatto. Lo hanno fatto essenzialmente perché sapevano che comunque il referendum si sarebbe tenuto perché eh, era richiesto dalle opposizioni e quindi eh, richiederlo da parte di coloro che avevano appoggiato la legge stessa era anche un modo... Eh, per eh, dimostrare che eh, questo referendum non era stato loro imposto in un qualche modo ma che erano loro stessi a, ad auspicarlo proprio perché ritenevano che eh, il, il popolo eh, avrebbe dato loro ragione e questo avvenne avvenne perché la maggioranza di coloro che si recarono alle urne, eh, un po' più del 64% di coloro che votarono eh, fu favorevole alla riforma, quindi eh, all'incirca due terzi, un po' meno di due terzi degli elettori furono favorevoli alla riforma, <coughs> mentre circa un terzo eh, si espresse contro la riforma stessa. Però a votare andarono pochi cittadini, poco più del 34% eh, degli elettori. Ecco, questa è un'altra differenza con il referendum abrogativo, perché nel referendum abrogativo, se non si raggiunge almeno la metà degli, degli elettori, se almeno la metà degli elettori non va a votare, il referendum è nullo. Quindi occorre che almeno la metà degli elettori vada a votare. Invece per il referendum costituzionale non c'è questo limite. Anche se, in ipotesi, andassero a votare... Eh, andasse a votare una sola persona, il referendum sarebbe comunque valido. Nel 2006 si è svolto il secondo referendum costituzionale. Questa volta la modifica era ancora eh, più rilevante rispetto alla precedente, più ampia. Addirittura erano 51 gli articoli della Costituzione. Tenete conto appunto che la, la nostra Costituzione... Eh, Prevede 100, è composta da 139 articoli più 18 disposizioni transitorie finali. E quindi questi 50, tra l'altro i 139 non erano più 139, ma era qualcuno in meno perché. La riforma del 2001 aveva abrogato alcuni articoli della Costituzione che non erano stati sostituiti da altri quindi questi 51 articoli eh, erano oltre un terzo del testo costituzionale e per esattezza riguardavano l'intera seconda parte della Costituzione quindi tutta l'organizzazione dello Stato il Parlamento, il Governo, il Presidente della Repubblica la magistratura, eccetera. Anche questa riforma come quella del 2001, aveva eh, avuto il consenso solo dei partiti che appoggiavano il governo. Quindi anche qui, anche in questo caso, era una riforma che, in un qualche, come la precedente del resto, e come la successiva di cui parleremo dopo, tradiva in un qualche modo eh, quello spirito che avrebbe voluto che le riforme della Costituzione eh, trovassero un accordo ampio, così come era successo eh, in sede di Assemblea Costituente quando eh, appunto nel 1947 la Costituzione venne approvata eh, anche in questo caso il, eh, il referendum venne chiesto da coloro che si erano opposti alla legge eh, costituzionale la partecipazione fu più ampia eh, rispetto al, al referendum precedente e questa volta però vinsero i no, quindi i contrari alla riforma e quindi questo, eh, questa modifica eh, venne definitivamente archiviata. Una cosa molto simile, una riforma molto simile a quella del 2006, come entità e come temi, come parte della Costituzione interessata, non come contenuto: in parte anche come contenuto, però si è avuta nel 2016, quando la maggioranza, questa volta di centro-sinistra, anche in questo caso solo la maggioranza di governo. Mentre quelli che mh, erano le, le forze politiche che non facevano parte della maggioranza, che erano, eh, costituivano l'opposizione votarono contro, anche in questo caso venne approvata quest'ampia riforma costituzionale, ben 47 articoli, eh, e eh, anche in questo caso il referendum fu richiesto ovviamente da coloro che si erano opposti alla riforma stessa, ma come accadde nel 2001, fu richiesto anche da coloro che quella riforma l'avevano votata. Questa volta la partecipazione fu ancora più ampia rispetto alle precedenti e eh, anche questa volta, come nel 2006, eh, vinsero i contrari al referendum stesso. Già qui vedete che c'è una prima eh, grande differenza, anche se il referendum non si è ancora svolto, quindi non sappiamo quante persone parteciperanno, non conosciamo l'esito del referendum, se vinceranno i favorevoli, come eh, tutti i sondaggi ad oggi lasciano pensare, o i contrari. Eh, la cosa che sappiamo però è che appunto questa riforma è una riforma molto più contenuta, riguarda appena tre articoli della Costituzione e questo in un certo senso è anche una cosa buona perché nelle riforme precedenti, essendo delle riforme molto ampie, succedeva che il singolo elettore, eh, dovendo scegliere tra un sì a tutta la riforma e un no a tutta la riforma, in un qualche modo eh, se sceglieva di votare sì, eh, dava la sua approvazione anche ad alcuni aspetti della riforma che non avrebbe gradito perché è verosimile che delle riforme così ampie lasciano delle zone eh, dei temi eh, su cui il singolo non è d'accordo anche se è d'accordo sul, sul complesso della riforma e così come succedeva al contrario alcuni che magari erano d'accordo su, su alcune parti della riforma eh, dove, dovendo dare un giudizio complessivo erano costretti a votare no quindi questa è una prima differenza eh, rispetto ai, eh, ai referendum precedenti ma vediamoli adesso un po' in dettaglio, questi eh, tre articoli. Eh, il primo articolo modificato è l'articolo 56 eh, della Costituzione. E nella slide che vedete qui di fianco, eh, ho evidenziato in rosso eh, le parti modificate. Però sono delle modifiche eh, abbastanza eh, contenute, eh, il testo di sinistra è il testo attualmente vigente che prevede che la Camera dei Deputati sia composta da 630 deputati e che questi eh, 12 di questi 630 deputati siano eletti nella circoscrizione estero, cioè siano eletti dagli italiani che risiedono stabilmente all'estero. Eh, il numero di 630 viene abbassato a 400, quindi a poco meno dei due terzi e di conseguenza viene ridotto in proporzione anche il numero degli, degli eletti nella circoscrizione estero che passa da 12 ad 8. Eh, in conseguenza di questa, eh, di questa modifica del secondo comma viene modificato anche eh, il numero eh, contenuto nel quarto comma che non è altro che la differenza tra 630 e 12 cioè eh, 618 e nell'altro caso tra 408, quindi 392. Quindi eh, questa è tutta la modifica dell'articolo 56. Un po' più complessa è la modifica di un altro, del secondo articolo, quello che riguarda, mentre il primo riguardava la Camera dei Deputati, il secondo riguarda il Senato. Nel Senato, dicevamo, eh, i senatori eletti ad oggi sono 315 quindi la metà della Camera. E di questi 315, 6, cioè la metà di quelli eh, previsti per la Camera, viene eletto nella circoscrizione estera. Anche qui si procede ad una riduzione nelle stesse proporzioni viste per la Camera. Quindi eh, i senatori, eh, Saranno, nel caso in cui la riforma verrà approvata eh, nel referendum, 200 che 300, i senatori elettori 200 invece che 315 eh, e i senatori eletti nella circoscrizione estera saranno 4 invece che 6. Quindi si conserva quel rapporto eh, di 1 a 2 che c'è Oggi tra il numero dei membri del Senato e il numero di membri della Camera, tra il numero di eletti nella circoscrizione estero per il Senato e il numero di eletti nella circoscrizione estero per la Camera. Eh, poi però nei commi terzo e quarto ci sono delle altre modifiche, perché attualmente è previsto che... Eh, Ogni regione abbia come minimo sette senatori, ad eccezione di due regioni, le due regioni più piccole del nostro paese, cioè la Valle d'Aosta che ha un solo senatore e il Molise che ne ha due. Invece la eh, riforma dell'articolo 57 conserva eh, del Terzo comma conserva eh, il senatore della Valle d'Aosta, conserva i due senatori eh, del Molise, ma porta il numero minimo dei senatori per ogni regione da 7 a 3 perché con un ridotto numero dei senatori eh, conservare almeno 7 senatori in tutte le regioni avrebbe comportato eh, un eccessivo, ovviamente a parere di coloro che hanno approvato la riforma appiattimento del numero dei senatori delle regioni più popolose che si sarebbero quindi viste in un qualche modo svantaggiate rispetto alle regioni meno popolose. E quindi questo numero è stato ridotto a tre. Però, oltre alle regioni, vengono prese in considerazione le province autonome, che in Italia sono due, sono la provincia di Trento e la provincia di Bolzano. Quindi la provincia di Trento avrà tre senatori, la provincia di Bolzano ne avrà altri tre, quindi l'intero Trentino Alto Adice ne avrà 6, invece che i 7 attuali, eh, e almeno 3 l'avranno anche le restanti 17 regioni, visto che appunto la Valle d'Aosta e il Molise ne hanno 1 e 2. Eh, questo ha comportato poi anche eh, delle piccole modifiche eh, al quarto comma, proprio per... Eh, conciliare il testo di questo quarto comma, per armonizzare il testo di questo quarto comma, alle modifiche dei commi 2 e 3 che abbiamo visto. L'ultimo articolo che viene modificato è l'articolo 59. Quando abbiamo parlato del Senato abbiamo detto che il Senato ha un numero di senatori, eh, pari a, eh, senatori elettivi pari a 315. Abbiamo specificato elettivi perché a questi senatori elettivi si aggiungono alcuni senatori non elettivi. Sono per l'esattezza gli ex presidenti della Repubblica che, a meno che non vi rinuncino, diventano automaticamente al cessare del mandato senatori a vita. E questo è previsto dal primo comma dell'articolo 59, che rimane invariato. Quello che viene modificato è il secondo comma dell'articolo 59 che oggi prevede che il Presidente della Repubblica possa nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la patria per altissimi meriti. Uh, questa, eh, questa disposizione del, dell'articolo 59, secondo comma, ha dato vita a due letture diverse. La maggior parte eh, ha considerato questo numero di 5 come il numero massimo di senatori a vita che possono eh, far parte del, del Senato contemporaneamente e quindi che bisogna aspettare che uno di questi senatori a vita eh, si dimetta o muoia, eh, per nominarne un altro, se ce ne sono già cinque. Invece due presidenti della Repubblica, eh, Sandro Pertini e Francesco Cossiga, hanno dato un'interpretazione diversa, hanno ritenuto che ogni presidente della Repubblica possa nominare cinque senatori a vita, a prescindere da quanti sono quelli che già siedono eh, in Senato. La modifica dell'articolo 59 non fa altro che rendere palese optare, sciogliere questo nodo interpretativo. E quindi rifiuta questa seconda lettura, che era oltretutto una lettura, un'interpretazione assolutamente minoritaria, e quindi dice esplicitamente che il numero complessivo dei senatori in carica, nominati al Presidente della Repubblica, non può superare. Il, eh, il numero di 5. Eh, sono, questi sono i tre articoli, questo è il contenuto della riforma. Eh, prima però di chiudere eh, questa breve lezione, eh, volevo soffermarmi su due delle ragioni eh, a sostegno della riforma stessa. Ora, eh, ovviamente le ragioni che si possono portare a sostegno della riforma sono tante, però le due, eh, così come sono tante le ragioni eh, che si possono portare contro la riforma e prima del referendum eh, ovviamente eh, avremo modo, ci sarà la campagna referendaria e quindi avremo modo tutti noi eh, di riflettere e di informarci meglio su questi, su questi temi. Eh, però ci sono oggi due eh, Ragioni che vengono eh, enfatizzate a mio parere in modo eccessivo dai sostenitori della riforma. La prima ragione è il fatto che noi avremmo un Parlamento eh, troppo numeroso. Eh, nel grafico qui di fianco ho, ho riportato eh, i numeri eh, dei parlamentari, dei componenti della Camera Bassa, quindi per l'Italia la Camera dei Deputati e non del Senato, per una ragione molto semplice, perché eh, mentre eh, qui sono riportati i paesi dell'Unione Europea, mentre in tutti i paesi democratici esiste almeno una Camera, non tutti i paesi democratici ne hanno due. Esistono dei paesi eh, con un regime monocamerale, quindi con una sola Camera, e dei paesi eh, con un Parlamento bicamerale. Come, quasi tu, come tutti i paesi eh, che hanno una popolazione abbastanza rilevante. Però questa seconda Camera molto spesso è una Camera a volte non viene eletta direttamente dai cittadini, a volte ha delle funzioni, spesso, ha anzi sempre, ha delle funzioni diverse dalla Camera dei Deputati, quindi ha delle composizioni molto variabili. Invece le funzioni della Camera dei Deputati, o meglio delle Camere basse, dei parlamenti hanno, eh, sono molto simili tra loro e anche eh, quindi si può anche fare un discorso generale sulla composizione come vedete dal grafico attualmente eh, l'Italia è tra i grandi paesi tra i paesi più popolosi dell'Unione quindi Italia, Germania Francia e Spagna eh, quello che ha eh, il rapporto popolazione eh, parlamentari eh, più, eh, più basso. In Italia c'è un deputato eh, ogni meno di 100.000 abitanti, se non ricordo male è intorno ai 95-96.000. Eh, se invece passasse la riforma, vedete che l'Italia diventerebbe il paese in cui questo rapporto eh, è più alto. Cioè eh, in Italia... Eh, nessun altro paese europeo avrebbe in rapporto alla popolazione così pochi deputati come l'Italia. Eh, perché? Perché come vedete la Francia, la, la Spagna e anche la Germania si pongono eh, in una zona intermedia tra l'attuale numero dei parlamentari italiani e eh, il numero dei parlamentari che avremmo eh, dopo la riforma ovviamente in rapporto alla popolazione. Eh, per la Germania come vedete ci sono due dati perché mentre per altri paesi è previsto un numero fisso dei parlamentari, per la Germania è previsto solo un numero minimo di deputati, 598, ma questo numero può essere più alto a seguito eh, di come concretamente dei risultati concreti delle elezioni, anche parecchio più alto il Parlamento, l'attuale Bundestag, cioè eh, l'equivalente della Camera dei Deputati tedesca, è composta da 709 parlamentari eh, a fronte dei 598 minimi. Il secondo aspetto, eh, quindi come vedete è vero che l'Italia ha un numero di parlamentari eh, più alto rispetto ad altri paesi, ma non molto più alto in proporzione alla popolazione. Eh, perché ovviamente il, il confronto con altri paesi, con una popolazione molto più bassa, non sarebbe un confronto fattibile. Però rispetto agli altri paesi eh, simili eh, ha un numero di parlamentari più alto. Però al tempo stesso appunto, diventerebbe quello che è il numero di parlamentari più basso se passasse la riforma. Passeremmo da un estremo all'altro, ma comunque in entrambi i casi sono degli estremi non che non si allontanano particolarmente dalla media. L'altro aspetto, e con questo chiudiamo, verte sui risparmi che si avrebbero diminuendo il numero dei parlamentari. Risparmi che sono stati quantificati eh, da alcuni in 50 milioni di euro l'anno, eh, da altri in 100 milioni. Probabilmente il, il risparmio eh, un, sarà una cifra intermedia tra le due. Però stiamo parlando di una cifra tra i 50 e i 100 milioni a fronte di un bilancio dello Stato che è di circa 700 miliardi. Un po' come se uno di noi eh, ritenesse che eh, per risparmiare dei soldi eh, dovesse rinunciare a bere uno o due caffè l'anno, per, per avere un'idea. Tenete conto che eh, lo svolgimento di un referendum, quale quello costituzionale che eh, si svolgerà in autunno, costa all'incirca 300 milioni di euro. Quindi un solo referendum, uno svolgimento di un solo referendum equivale a quanto si verrebbe a risparmiare eh, in un numero di anni che va dai 3 ai 6 anni a seconda eh, di, eh, della stima che si prende per buono. E risparmiare una cifra irrisoria come questa sulla democrazia non mi pare una ragione eh, di per sé valida per eh, sostenere eh, la riforma stessa.